giro si poteva crollare tagliamo su di te lo pure lui ha cominciato giro foto poi sogniamo che lo spaventiamo giro foto che si vale di famiglia che si vale tutto il mondo ma le vacanze grandi la famiglia più il tuo nome è venire venire dopo non ci si giri va va va non sai come fa va va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 Coppe, giro! E poi, corre, corre, corre, corre, corre, mare! Tiro toto! E poi, dopo che avete fatto, tiro toto! E poi, dopo che avete fatto, tiro toto! E poi, dopo che avete fatto, tiro lo sai come fa? Va va va, lo sai come fa? Va va va, lo sai come fa? Va vai vai, lo sai come fa? Ah, ah, ah, ah, ah. Va inimi abbracciate tutti, non I uh don't -huh. <laughs>